ciao benvenuti al nuovo video allora spero che siate pronte perché Govi. allora è scritto govi e io ho sempre detto govi ma sinceramente non lo conoscevo tanto è il brand di cosmetica integratori e adesso anche up che ha realizzato michelle unziker con collaboratori ovviamente io sinceramente forse qualche anno fa mi avevano mandato dei prodottini ma io non avevo mai provato niente di skincare di questo marchio, Gouvin, Good Easy Natural, marchio completamente made in Italy, vegan, quelli free, con ingredienti fantastici, perché è proprio una cosa a cui sta molto attenta, ed è la creatrice Michelle Munziker, ma anche i fondatori. Dunque, io sinceramente non l'ho ancora aperto, quindi per quello che ho detto no, facciamo il video perché devo aprirlo, Sento solo che è consistente, ma non hanno contattato me, ma direttamente penso all'agenzia perché non, è, non li conoscevo. Positivamente buono, sorprendentemente naturale. È proprio, è proprio bello il pack. Sì, sono un po' emozionata, se non si è capito perché non avevo mai ricevuto pacchi di questo tipo e quindi wow, ma proprio wow. E quindi devo dirvi qualcos'altro prima di aprirlo? Sì si trova ed è solamente nel loro store online, che è Guvi, dov'è, dov'è, dov'è, so che c'era, so che c'era, comunque ve lo metto in sovraimpre, qui nell'info box, perché so che c'era il, il sito, perché si acquista solo tramite il sito, se no, anche adesso sta arrivando anche da Douglas, quindi solo online però da Douglas, non in negozio. Lo apriamo. Che sono curiosa, è già passati due minuti e io devo vedere che cosa c'è dentro. Aspettate. Quando aveva detto che non l'avevo ancora aperto era per questo. Wow! Allora, partiamo dal cartone che è un bel cartone rigido. Poi vediamo cosa c'è sconto che vi metto qua nell'info box sperando che non abbia scadenza non ha scadenza infatti dice proprio che è per voi quindi info box poi no vabbè no vabbè eh, tiro fuori e poi vediamo allora questo non è che me l'aspettavo ma che li tiro fuori bella anche la carta tutto nel riciclo allora non è che mi aspettavo questi prodotti perché da loro sinceramente non mi aspettavo niente però mi sono accorta che da quando poi vi parlerò di questi prodotti perché anche io non li ho ancora provati li proveremo assieme ma da quando ho provato l'olio struccante ed è per la doppia detersione di Ecuti, hey quello della Lolla, che ho acquistato io, ho commentato su Instagram ed è, io ho scritto che l'avevo comunque acquistato io, avevo postato la foto su Instagram perché mi piaceva tanto ed è, normalmente io ero solita usare l'olio denso di Vera Lab, da quando ho preso quello lì che è Hey Cuti di, di Lolla con Cosmify, e mi sono accorta che forse perché de, il brand ha ed è pubblicato il mio post e anche la Lolla ha pubblicato, ha commentato, è un po' girato perché comunque è una valida alternativa a mio avviso al famoso eh, olio denso dell'estetista cinica, da quel momento varie ditte hanno contattato me oppure l'agenzia per eh, questi prodotti a doppia detersione. Quindi... Non mi aspettavo niente da Guvi ed è, li ringrazio tantissimo ed è, sono contenta di poterli provare, molto contenta. Intanto vediamo, questo è Oil U, olio gel struccante, deterge e strucca, glicerina vegetale strato di cotone, quindi è un, un olio. 99% di ingredienti di origine naturale ed è un olio struccante, questo qui. E adesso andiamo a provare. Tanto che inizia tranquille le maniche perché se no vediamo. Wow. Aereo. Allora... Eh, non taglio questa parte perché così ne approfitto per dirvi una cosa che non ve ne fregherà niente ma io ve la dico lo stesso dunque abito sopra una tratta militare quindi in questo periodo sento molti di questi aerei passano molto durante il giorno ed è forse no, il video no perché è corto ma facessi una diretta ne sentirete diversi sono iniziati a passare mh, Durante il primo lockdown, quindi sono proprio aerei militari, inizialmente portavano tutto quello che poteva servire, adesso portano i vaccini soprattutto, quindi aiuti e i vaccini, quindi mh, vi danno molto fastidio sinceramente perché li sento, sono forti, questo era anche alto e quindi si è sentito poco. Spesso sono più bassi, come aerei, um, si sentono bene in casa, rimbomba, rimbomba tanto perché passano veloci. Però dico, portano i vaccini e quindi ci sta. Mm, Sopporto e dico, portano qualcosa di buono, ci sta. Ora, torniamo al nostro olio, perché... No, guardate... Ah, un profumo buonissimo, ma anche l'olio è proprio un olio, è un olio denso. Devo vedere come si comporta, ma è un olio denso. Ora, però, se io avessi qualcosa per pulirmi, sarebbe più bello. Mettiamo qui questa carta che avevo preso per nel caso mi venisse il rossetto sui denti, perché bene sì. Ho messo un rossetto che non è una tinta labbra, perché ormai i rossetti non li metto più con le mascherine e metto le tinte labbra perché le voglio avere così, però qualcosa per che non macchi la mascherina. E oggi ho messo un rossetto cremoso, quindi... Chiarisci eh, che mi vado sui denti, <ride> basta. Ha un profumo di estratto di cotone, effettivamente fiori di cotone, ma mi piace, assomiglia molto all'olio denso. Ma ora veniamo al Feeling Myself, mousse detergente che deterge e purifica con acqua di fior e camomilla. Deve essere quindi una schiuma e sono curiosa di provare anche questo. 100 ml. Questa è diversa dallo spumone, questa è una mousse loro, bella mousse però bella mousse è una bella mousse mm, sapete che li metto da provare subito perché ricorda lontanamente il fiordaliso però non ha un profumo chimico ci piace scusate pulisco e per adesso ragazzi sì sì complimenti allora non so il prezzo di questi prodotti ma intanto vi dico il sito, che è govi.com che si legge Guvi. Complimenti, complimenti, complimenti, ma noi andiamo avanti. Perché qui vedo un'altra cosina, che è già bellissima così, la scatolina. Idratazione al top, crema mani e balsamo labbra. Uh. Come si apre? è bellissimo ah col burro di karité allora è una scatolina no ma è fatta bene cioè una, una casettina ma che carina quindi dentro la crema mani e il balsamo labbra che sapete io adoro in generale allora la crema mani questa qui 50 ml olio di mandorle burro di karité si chiama karité vanilla Ecco, forse ho provato qualcosa di questo marchio. È al 98,4% di ingredienti d'origine naturale con olio di mandorla che idrata e della stizza e il burro di carità nutriente protettivo. Allora, è chiusa, ma noi adesso la apriamo perché voglio provare anche questa, vediamo. So di vaniglia mm, se vi piace la vaniglia e poi la crema mani mi serve sempre quindi sa proprio di vaniglia non è quella stoccosa pesante ma sa proprio di vaniglia e ci piace è morbida ma assorbe velocemente e ora andiamo col Kiss Me Tender balsamo labbra che nutre e protegge è un 5,7 ml e dice davvero di il 90 per 99 per cento di ingredienti d'origine naturale. nutre e protegge con olio di jojoba 60% rigenerante e lentivo. E il burro di Carité Nutriente e Protettivo. Mm, aroma di vaniglia, anche questo vediamo. Bellino. Ah, ha il sigillo di garanzia quindi è chiuso. E io con la crema, main, adesso col cavolo che lo apro. Ehm, Non volevo mettere in pausa il video perché doveva essere proprio una reaction, ma non riesco ad aprirlo. Mm, vi scandalizzate se io faccio una cosa. Sì, ho utilizzato le orecchie del coniglio nella maglia per aprirla, perché ho ancora la crema nelle mani, anche se è quasi assorbita, quindi... Ah, ah è proprio un balsamo il balsamo, non me lo fatto così ma ci sta il profumo è di vaniglia e anche questo da provare non è di quei tappi che fanno tic tic che a me piace tanto ma ehi, da provare, Io lo metto solo dentro perché magari faccio una recensione e niente, quindi questi erano tutti i prodotti allora, intanto il pack che è essenziale ma molto molto carino poi sinceramente io questi due prodotti per la doppia detersione li metto da provare direi immediatamente perché penso che potrebbero darmi soddisfazioni soprattutto se come me conoscete quelli di Veralab e li utilizzate spesso questi sono... Mm, prima li provo e poi vi dico però mi sembrano abbastanza validi allora io vi metto qui sotto nell'info box il link al loro sito, vi ricordo che trovate anche alcuni prodotti su Douglas online e vi metto anche il codice sconto da utilizzare, ho visto che non ha scadenza quindi potete utilizzarlo sul vostro primo acquisto e vi dico subito che non è un codice affiliato quindi è uno sconticino che mi hanno messo a disposizione e lo lascio anche a voi. Non so per quanto sarà attivo quindi provatelo e nel caso, ed è, non sarà piattivo, nel caso, non so quando vedrete il video, se lo vedete subito, magari sì, basta parlare di nulla e spero avete avuto un po' di compagnia, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e io vi do appuntamento al prossimo video, ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!